Lo scorso 18 novembre a Mi Manda Rai 3 è andata in onda una puntata sui buoni fruttiferi postali eh, caduti in prescrizione, il cui rimborso viene rifiutato da poste italiane. Con questo video cogliamo l'occasione per informare i cittadini che i prassi di poste italiane eh, addirittura non provvedere al rimborso di quei buoni fruttiferi cointestati a più persone Dotati della clausola di pari facoltà di rimborso nel caso in cui uno dei cointestatari sia deceduto. Riteniamo che questa condotta sia illegittima e lo gridiamo a gran voce, supportate da ben due diverse sentenze dell'autorità giudiziaria cosentina che ha riconosciuto a due risparmiatori, possessori dei buoni fruttiferi postali e eh, nostri assistiti. Il diritto ad ottenere il rimborso condannando poste italiane eh, fin anche alla refusione delle spese legali. Quindi prima di decidere di cestinare i vostri buoni fruttiferi, sebbene io sia sicura che poste italiane vi abbia fornito almeno 100 apparenti buone ragioni per indurvi a credere che non abbiate diritto ad ottenere il rimborso, Fate lo sforzo di rivolgervi ai vostri figli legali di fiducia. Sono sicura che essi sapranno consigliarvi per il meglio. Grazie da Emma Iocca, avvocato del foro di cosenza.